Benvenuti a tutti da 23 ricreo Oggi realizziamo Lara Una bambola ballerina Su un ritaglio di maglina Ritaglio eh, Misagomo il tutù dal, Dallo schema del corpo Ricalco di nuovo Per creare il tutù non faccio il collo ma faccio il collo, eh, faccio una scollatura così naturalmente qua ci sarà l'apertura per le braccia e qua l'apertura per le braccia e da qui a qui non verrà cucito per l'apertura delle gambe più o meno qua. Questi perché non si muova. allora Ho disegnato con il pennarello che si cancella, e adesso andrò a cucire con un punto elastico lo zigzag da qui a qui per le spalle. Da qui a qui nell'altra spalla, da qui a qua sono i fianchi, qua è già nella, nella, nella piega della soffa e non serve. Quindi qui avremo l'apertura per le gambe e qui avremo l'apertura per le braccia del nostro tutto gonna della mia ballerina ritaglio una striscia di 15 cm per 80 circa passo alla macchina da cucire faccio un punto dritto eh, impostando il punto alla maggior lunghezza possibile e alla minor tensione del punto in modo da poter fare questo lavoro qua vedete tirando il filo arriccio il tessuto arriccio il mio tessuto blocco alla arriccio il tessuto chiudo unisco eh, il lato non arricciato i due lati non arricciati nella parte terminale un pezzettino arriccio e eh, mantengono la cucitura a circa l'arricciatura. Devono essere circa un 13-14 centimetri, perché il giro vita della mia bambola è di 11, quando, quindi eh, l'arricciatura la devo riportare sui 12-13 centimetri. Adesso prendo un po' di sbiego per rifinire il, eh, la gonna. Per rifinire il sopra della gonna, qui, e anche chiudere, che quindi devo venire fuori, eh, applico dello sbiego. O lo compro già fatto, oppure l, eh, mi creo lo sbiego con eh, il tessuto in tinta fare uno spiego bisogna tagliare delle strisce a 45 gradi, se avete il tappetino e la stecca è molto semplice, questa è la linea dei 45 gradi per cui basta che mi posiziono e questo è il primo taglio che elimino. Eh, di quanto eh, devo eh, quanto largo il, lo spessore, vediamo, un 3 centimetri secondo me. unisco le mie due strisce in spiego per avere la lunghezza desiderata e se non è sufficiente ne allungo, aggiungo un'altra dritto contro dritto si vede bene perché questo è lucido allora io devo fare una cucitura così linea qua, unendo le due parti dopo questo tessuto in eccesso viene eliminato, le due strisce di spiego, spie messe ortogonali, qui ho fatto la cucitura e ora taglio il tessuto in eccesso, in questa maniera ho unito i due sbieghi Ora vado a stirare, le apro, e vado a stirare. Allora, la mia striscia sbiega è lunga circa 30 cm, vado circa a metà, che è qua, poco prima della giunta, quindi metà qua. Faccio sempre dritto contro dritto. vedete l'appunto sopra la la la ricciatura sul davanti faccio una cucitura a mezzo centimetro tutto in giro in tondo allora come vi ho detto la codina fino alla gonna e anche e tutte e due questa l'ho già girata con un po di pazienza io ho utilizzato un uncinetto vedete la punta non l'ho cucita in modo da poter portare all'esterno il tessuto adesso rifilo un attimino il, il margine e poi risvolto il mio sbiego allora incominciamo a risvoltare una piccola piega e poi potete cucire a macchina oppure io gli do un puntino a mano questo prima perché siamo molto nel piccolo qua risvolto vedete e dopo do un sottopunto a mano risvolto e arrivo fino a chiudere il cinturino. Prendo un po' di stoffa su questo là. di stoffa su quella giusto una puntina e con questo piccolo sottopunto che sto un attimo perché ho veramente poca un pezzettino piccolo da fare chiudo rifinisco la, la cintura della gonna del, Della, ba della ballerina ecco ho rifinito l'interno della cintura ho, rifinuto, ho rifinito l'apertura dietro e ho fatto uno zigzag un orlino con lo zigzag su tutto il bordo Bene, ora non ci io ho applicato anche una piccola una piccola passameneria. Sul, sul cinturino ma ho evitato di farlo notare perché diventa più complicato dopo allora proviamo il, la, la mia gonna sulla bambola ed ecco qui la, la gonna della della eh, ballerina allora la mia bambola ho fatto la gonellina la ballerina il body e ora voglio fare eh, una maglietta incrociata da, in pizzo quindi ritaglio due volte il davanti che vedete si incrocerà e il dietro, una volta, nella ripiegatura della stoffa. Allora, ho ritagliato le parti, il davanti e il dietro. Adesso vado. L'ho ritagliato in un pizzo bi-elastico. Questa è la parte dritta. Quindi dritto contro dritto vado a cucire la manica, il fianco col gino romanica inferiore, sia a destra che a sinistra. In questo caso ricordate di usare dei punti elastici o uno zig zag. altrimenti il, il punto si rompe. il fianco e il, la manica sotto, la manica sopra, la manica sopra e eh, la manica sotto e il fianco collegato. Adesso giriamo. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, se così mettete il like e condividetelo. Arrivederci alla prossima da 1,2,3 Ricreo.